Intanto ringrazio ovviamente lei come primo firmatario della mozione, nonché il Presidente Poglia che tra l'altro insieme a me ha seguito una parte del percorso relativo a quello che sto per dire. Ehm, poi mi, insomma, mi associo al discorso del eh, quotidiano tedesco che tra l'altro tradotto in italiano significa il mondo, quindi eh, diciamo che il mondo non è tutto uguale, come gli italiani non sono tutti uguali, per fortuna eh, la maggior parte di loro sono delle brave persone. Detto ciò, ehm, questa mozione appunto, mh, intende eh, stare eh, dalla parte dei cittadini e soprattutto dei commercianti che sono le prime vittime di usura e di racket. Eh, usura eh, ovviamente è quella, quel fenomeno criminoso che sfrutta diciamo, un pugno eh, personale di denaro e che quindi viene prestato da questi signori ad un tasso che è oltre soglia, quindi oltre legge, mentre il racket può sembrare la stessa cosa, è proprio l'estorsione con minacce, quindi il cosiddetto pizzo. Dobbiamo precisare una cosa, questo lo volevo comunicare anche ai colleghi, che è benissimo la cabina di regia con la Camera di Commercio di Roma, le associazioni eh, di categoria e, e tutte le realtà commerciali. Bene il numero verde, perché comunque anche il numero verde può garantire una sorta di, eh, tra virgolette, anonimato della persona che ha bisogno eh, di supporto se vittima di usura e di racket, eh, che magari anche lo sportello no, può creare una sorta di imbarazzo, quando poi l'imbarazzo e la vergogna la dovrebbero avere ben altri soggetti. Eh, per quanto riguarda appunto, le buone pratiche quindi il terzo punto del, del, di ciò che viene richiesto in questa mozione secondo me è la parte più importante perché Perché eh, le buone prassi eh, sono innanzitutto quelle che stiamo, sto anche io personalmente portando avanti attraverso una sorta di un, eh, diciamo, consesso con gli altri municipi e come è stato già detto da, da lei Presidente il municipio tredicesimo è il primo che riapre lo sportello anti-usura, anti-racket, quindi di supporto al cittadino che, <coughs> scusate, ne ha bisogno. Non solo, aggiungo un dato, che non è soltanto per le questioni del, eh, dell'usura, ma anche del sovrindebitamento dovuto, sempre per quanto ovviamente mi compete, al sovrindebitamento dovuto a, al gioco d'azzardo. Quindi eh, questo sportello, che è il primo tra quelli che vorremmo riaprire sui ter territori e che questo, purtroppo il fenomeno del coronavirus, è un po' rallentato come iter, ma... L'intenzione è quella di aprirne molti di più, anche perché i fondi, comunque, sono pubblici, quelli messi a disposizione per l'apertura e per il funzionamento di questi sportelli. Hanno anche una funzione di eh, stare vicino a quelle persone che magari per vergogna o per paura o per qualsiasi altro motivo non trovano eh, un supporto anche dal punto di vista dell'indebitamento dell per gioco d'azzardo. Un dato molto imp importante, che è sempre nel terzo punto di questa mozione. È, o meglio nel secondo, è che eh, viene istituito, viene richiesto di istituire un numero verde per informazioni e accesso ai fondi nazionali e regionali. Per quanto riguarda il nazionale, noi abbiamo uno strumento di cui si parla molto poco e che questa amministrazione ha cercato di pubblicizzare in molte forme, ma che è bene sempre ricordare anche in streaming in Assemblea Capitolina, perché magari i cittadini ascoltano. Capiscono e se hanno bisogno possono uh, sapere che c'è uno strumento in più. E si tratta di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del racket, che è stato istituito nel 2011 dallo Stato italiano. È un fondo che si occupa ehm, di eh, raccogliere tutte le eh, doglianze relative appunto all'usura del racket, eh, in cui eh, coloro che hanno un'attività economica e si vedono avvicinare o comunque essere vittime di queste persone eh, provando la loro situazione, quindi la perdita economica o comunque la minaccia perpetrata eccetera eccetera, possono avere un indennizzo eh, che eh, appunto se provato può restituirgli i soldi perduti e quindi continuare a gestire la propria attività. Non solo gli fornisce protezione, gli fornisce assistenza legale, gli fornisce assistenza all'interno di un processo per costituirsi parte offesa in un procedimento penale. Quindi questo non è poco. E tutto ciò, lo dico anche ovviamente a beneficio dei cittadini, è ehm, possibile azionarlo proprio sul sito del Ministero dell'Interno, perché questo fondo è istituito presso il Ministero dell'Interno. E, e si può appunto, effettuare questo, mh, questa segnalazione in un modo semplicissimo, tramite PEC o tramite raccomandata la ricevuta di ritorno. Questo è un po' il senso di quello che eh, la mozione intende fare. Ovviamente lo fa nel, nello stare vicino ai cittadini, mh, soprattutto in questo periodo, ma non, non solo in questo periodo purtroppo eh, si può essere vittime di racket o di usura, e quindi, ma soprattutto in questo periodo dove magari l'economia si è un po' fermata, un po' eh, diciamo un opimismo, e dove il cittadino, il commerciante, l'impresa non sa come poter andare avanti magari va a ricorrere in forme poco, poco legali insomma, di, di sovvenzionamento. e quindi questo è quello che che questa amministrazione intende fare, ringrazio tutti per l'adesione al, diciamo, al voto favorevole per questa mozione e ripeto, questo deve essere un, uno strumento che non solo in questo momento eh, deve trovare applicazione, ma deve essere strutturale e, e trovare applicazione sempre, perché questi fenomeni criminosi purtroppo ci sono sempre. Grazie Presidente.